noi siamo degli insegnanti spirituali e ci occupiamo di facilitare la guarigione nelle altre persone attraverso le nuove frequenze di luce, ma eh, siamo anche dei mental coach o dei coach eh, spirituali, se così si può dire, perché aiutiamo le persone a sciogliere dei blocchi molto importanti, a eliminare le paure, a eh, eliminare sistemi di credenze negativi a riprogrammare il proprio subconscio nella direzione dei propri o sogni e dei propri obiettivi eh, quindi è un lavoro spirituale eh, quello che noi facciamo in quanto agisce non solo nel piano della mente ma anche nel piano dell'anima quindi si lavora molto in profondità in tutti i livelli del, dell'essere okay? in questo video vi parleremo dell'importanza della protezione psichica quando si canalizza o quando si facilita la guarigione nelle altre persone ok eh, è molto importante parlare di questo perché alcune persone eh, mi chiedono sono tante le persone che partecipano ai miei webinar ai miei seminari eh, e hanno già avuto esperienza eh, nel mondo della guarigione energetica o nel mondo del channeling ok però poi si rivolgono a me perché magari queste persone iniziano aprendo i canali quindi aprendo i chakra aprendo i canali di comunicazione con uh, i reami angelici eh, alle volte questi canali queste persone iniziano a diventare eh, troppo sensibili avvertono il mal di testa si sentono prosciugati alle volte si sentono sradicati dalla terra eh, e quindi tutte queste mh, complicanze portano poi il cosiddetto operatore olistico operatore di luce a lasciare andare eh, il proprio progetto di aiutare gli altri altri allora in primis per chi non mi conosce io sono un'anima mh molto sensibile alle energie ho il dono della chiaroveggenza e della chiarosenzienza. Eh, sono molto sensibile eh, diciamo che questa chiarosenzienza eh, ha a che vedere con una sensibilità molto spiccata un'empatia eh, molto molto grande molto avanzata per così dire eh, che ti porta a sentire eh, non solo l'altra persona ma anche eh, i mondi spirituali e quindi anche le energie sia quelle più elevate ma anche quelle più basse diciamo che questo è un dono straordinario ma è un'arma a doppio taglio eh, nel senso che senti l'amore ma senti anche le paure quindi eh, in primis ho dovuto imparare il concetto di protezione per <coughs> per schermarmi e non riguardava solo il mio, la mia professione come eh, insegnante spirituale o come coach ma riguardava proprio la mia vita di tutti i giorni ok quindi molte persone sono dei canali spontanei che hanno questi doni spirituali e eh, hanno bisogno di schermarsi nella vita quotidiana e anche quando si va ad aiutare le altre persone. Allora, molte persone invece che dicono no, ma io non ho bisogno di proteggermi, io non sono come te, io non sento l'energia come te, perché dovrebbero proteggersi? Dovrebbero proteggersi perché? Perché prima di tutto, anche se tu non senti l'energia, se arriva, se c'è un'entità negativa, se c'è un'entità uh, un della malattia, vi faccio un esempio. Quando si facilita la guarigione nelle altre persone, queste persone, se sono malate o se hanno dei grossi problemi eh, di emotivi piuttosto che di, eh, di depressione, piuttosto che eh, squilibri nei centri energetici, nei chakra e così via, potrebbero avere attaccate delle eh, entità. Questo non è per spaventarvi, è una cosa normale. Sono energie dense, chiamiamole così. Ok, alle volte anche delle coscienze vere e proprie quindi delle entità eh, eh, che vanno a gravare sull'altra persona quindi se io non mi proteggo non mi purifico e non faccio un lavoro protetto sia per me che per l'altra persona può accadere che l'altra persona si libera del peso ma poi questo, libe, questo peso viene trasmesso a me e inconsciamente quando poi io vado a interagire con le altre persone, con altri clienti, questa entità potrebbe passare da me ad un'altra persona. Quindi come guaritore o come canalizzatore io potrei non fare del bene agli altri ma danneggiarli o danneggiare me stesso. Questo forse io non, non l'ho spiegato eh, in questo modo così diretto, però questo è per far capire... Perché è importante proteggersi, ok? Eh, ma come ci si protegge eh, ricordo che quando eh, ho partecipato al mio primo seminario di guarigione il mio maestro era molto simpatico eh, e diceva che molte persone che eh, vivono nella paura usavano per proteggersi l'acqua e il sale dovevano fare dei rituali eh, fare dei cerchi a destra, dei cerchi a sinistra non stiamo parlando di queste cose della New Age che comunque la New Age, la New Age ha cercato di trovare qualcosa per, per, per, per risolvere questa problematica io personalmente eh, ho avuto come una grandissima intuizione mi trovavo a un seminario all'epoca c'era la mia maestra che esercitava nel mondo della spiritualità oggi ha cambiato idea ma all'epoca lei per me è stata determinante per il per il mio processo di comprensione dell'energia e, e diciamo che lei eh, fece una meditazione con l'arcangelo Michele bellissima eh, e io ero appena rientrata dall'Inghilterra quindi l'aeroporto, l'energia densa avevo un grande mal di testa non riuscivo a liberarmi da questo mal di testa e dopo questa, in questa meditazione di radicamento dell'energia con chi? Con l'arcangelo Michele Ecco, questa presenza dell'arcangelo Michele eh, che nella mia vita aveva già iniziato a presentarsi in varie forme attraverso i segni, attraverso dei messaggi, attraverso proprio dei veri e propri messaggi che io ricevevo e che canalizzavo, alla fine eh, io attraverso questa meditazione ho compreso l'importanza dell'arcangelo Michele per liberare il campo energetico da queste entità, da queste presenze, da queste energie negative, se così le vogliamo chiamare, comunque queste energie dense, molto pesanti, molto fastidiose, perché avere il mal di testa è una cosa frequente brutta eh, Anziché prendere l'aulin, che in quel, nel mio caso non serviva a niente, eh, attraverso una meditazione dell'Arcangelo Michele io mi sono istantaneamente liberata da questo peso, da questi pesi e da lì c'è stata la ricerca, eh, da lì c'è stata la scrittura del processo di liberazione, quindi care anime se voi volete purificarvi, proteggervi eh, trovate queste risorse gratuite su Youtube, il mio canale è connessione angelica con l'Arcangelo Michele o connessione angeliche oppure il mio sito web connessioni angeliche ok eh, e dove troverete la preghiera di protezione psichica giornaliera il processo di liberazione e la preghiera di protezione della casa e degli ambienti già questo eh, materiale è sufficiente per gli operatori olistici, per gli operatori che lavorano con l'energia o che canalizzano per le altre persone per mantenere il canale pulito e quindi non ricevere energie negative ma pulire anche la persona alla quale si facilita la guarigione o la persona a cui si facilita una connessione, ok? Eh, io lavoro con Alberto da circa un anno, lui ha partecipato no, ancora non ai miei seminari dal vivo perché da quando, quando c'è stato il, il coronavirus non abbiamo più fatto dei, dei seminari dal vivo però noi facciamo dei webinar momentaneamente online e quindi lui ha partecipato a tutti i miei corsi, lui ha, ha avuto altre esperienze precedenti e poi è arrivato a, a me attraverso certo. connessione angelica. Vuoi, mm, vuoi raccontare un po' a proposito della protezione? Sì, beh, allora io negli anni diciamo ho fatto parecchie esperienze nel mondo olistico, nel senso che come tante persone cercavo tra virgolette la, tecnia, la tecnica magica, tante volte magari non avevo pazienza, allora magari andavo da una volta, cinque volte, dieci volte, allora diciamo che inizialmente non volevo forse accettare l'idea che bisognasse proteggersi perché certo. naturalmente cosa può pensare uno? Uno vorrebbe che il mondo fosse bello, no? che si potesse collaborare, avessimo tutti pensieri positivi, certo. idealmente sì, dopo cosa succede? Che a partire dalla famiglia piuttosto che in qualsiasi altro ambiente non è tutto così e se tu sei sensibile appunto rischi di prenderti cose di altri e di farle tue quindi da un lato la protezione serve proprio per dare amore a noi stessi esatto. agli organi del corpo non dare per scontato che vada sempre tutto bene quindi tu vai a proteggere tutto il sistema complessivamente e ti proteggi di conseguenza dagli altri perché a prescindere da quello che tu fai, che tu sia in vacanza, che tu sia un venditore, eccetera, tu comunque durante il giorno stai in mezzo alle persone. E non tutti hanno pensieri positivi. Puoi magari imbatterti in uno che si lamenta, piuttosto che uno che sta rimuginando dentro di sé. Cioè, io mi sono reso conto sempre di più nella mia vita che tante volte attiravo persone che magari avevano bisogno di parlare, di sfogarsi, perché io sono un grande ascoltatore cioè in un certo senso mi piace eh, però si rischia di andare ad assorbire delle cose che non vanno bene perché le persone appunto si sfogano quindi magari iniziano a parlarti senza filtro quindi tu le puoi aiutare le devi anche se vogliamo ma nel modo giusto senza esatto. prenderti troppi carichi esatto. E eh, ha cominciato a diventarmi spontaneo per esempio mi ricordo un episodio di una volta di questa persona più grande di me che Teneva di avere dei problemi. Dopo, chiaramente, bisogna vedere se è tutto vero. Io un giorno l'ho guardato e gli ho detto: Guarda, io ti ascolto, non ne ho problemi, però quello che ho notato e mi permetto di dirti è che tu mi racconti sempre le stesse cose. E non trovi una soluzione. Prima di tutto bisogna cioè, vedere se sono vere, ma tu cosa stai facendo di diverso? Stai cercando di toglierti da questa cosa. E eh, hai ragione, e dovrei. Come Luisei quando ti spiega le affermazioni positive, dovrei fare, allora, ma se dovresti fare quella cosa lì, inizia a farla. Se no, o sei masochista, o sei pigro, però fatto sta che bisogna proteggersi perché altrimenti vai ad assorbire delle cose che non vanno bene e chiaramente sono pesanti queste cose. Pensate, soprattutto, appunto, uno che sta in mezzo a tante persone: può essere il commesso di un negozio, un venditore, uno psicologo, uno che fa il nostro lavoro. Cioè, alla fine della giornata, se non hai fatto la protezione, arrivi che sei devastato, perché anche se magari fai poche sessioni, però è un lavoro che va fatto prima dopo durante assolutamente allora questo è un video che spiega il perché è importante proteggersi nella canalizzazione e nella guarigione ma vorrei aggiungere anche che noi pratichiamo la protezione psichica anche con Logo Sealing Logo, logo Sealing è una modalità di guarigione che utilizza il potere si avvale del potere della parola Care anime infinite, le persone che arrivano a me sono tutte persone che escono da traumi del passato, addirittura dell'infanzia, persone che già hanno fatto 10.000 terapie. Io ho avuto anche tre psicologhe fino ad oggi, ok? oltretutto due di queste hanno intenzione di praticare logo sealing sui propri clienti. Ok? Quindi persone che, perché comunque il guaritore in primis è colui che lavora per guarire se stesso, quindi uno psicologo ha studiato la psicologia, la psicoterapia e cerca altre modalità per migliorare se stesso, quindi non c'è niente di, di sbagliato, però quello che hanno imparato queste eh, psicologhe è il fatto di proteggersi, perché comunque lo psicologo ha una funzione incredibile, quella di ascoltare gli altri quando si sfogano, ok? In logo ceiling è diverso, il logo ceiling si agisce direttamente sul trauma, sul blocco, sulla paura e si trasmuta, però se da me arriva una persona che ha delle grosse densità energetiche nel suo campo energetico, nella propria aura, è normale che essendo io così sensibile, entrando in contatto, in, in empatia con quella persona, rischio di prendermi tutto il peso, di venirmi il mal di testa, di stare male. Invece col processo di purificazione, di protezione, di radicamento, questo non avviene, addirittura la persona si libera, io non, non prendo il peso e dopo che facilito la guarigione nell'altra persona con logo o con altre modalità, io mi sento bene. Quindi sto bene io, sta bene l'altra persona, ok? Eh, normalmente l'altra persona... Uh, si sente svuotata ma nel senso di liberata da tutti i pesi nell'immediato normalmente le persone proprio lasciano andare sentono anche delle densità o nella sommità della testa o dei pesi nel corpo o dei dolori e quando finiscono le, la terapia per così dire il processo di guarigione si sentono libere si sentono energiche si sentono la testa libera ok eh, e questa è la, la, la, la meraviglia delle meraviglie e questo è grazie all'arcangelo Michele ok la figura dell'arcangelo Michele eh, magari può essere conosciuta da un punto di vista religioso o può essere conosciuto nella new age come l'angelo della protezione ma lui è anche l'angelo dello scopo nella vita lui è anche l'angelo della liberazione lui è eh, a capo di una schiera di angeli lui è proprio il, il più grande in assoluto quindi quando si chiama lui non arriva da solo lui non è solo ci sono miliardi di angeli che operano eh, insieme a lui, lui nel processo di liberazione di guarigione e di purificazione eh, quindi io spero di aver risposto alla, alla domanda soprattutto di una di una ragazza che mi segue eh, però vorrei anche aggiungere questo. Quando Alberto diceva, arrivava da me una persona che mi diceva sempre le stesse cose, eh, mi ripeteva sempre, ricordiamoci che alle volte quando eh, le persone hanno dei pensieri negativi, ok? Eh, inizi con un pensiero negativo, poi si aggancia un altro pensiero negativo, poi se ne aggancia un altro, un altro, un altro, e poi arrivano, eh, arriva, arrivi a pensare negativo tutto il giorno, a pensare agli scenari peggiori, inizia a stare male fisicamente, inizia ad ammalarti magari ti viene l'influenza magari ti vengono i dolori eh, inizia... ecco queste sono le forme pensiero che si agganciano ai tuoi pensieri negativi quindi è come, è come avere un malloppo sulla testa non so se voi Rende, provate, ricordiamoci che i pensieri noi non ce li abbiamo dentro i pensieri sono esternamente nel nostro campo energetico questo è stato dimostrato eh, dalla fisica quantistica quindi se noi abbiamo tanti collegamenti negativi ai nostri collegamenti negativi si agganciano altri collegamenti negativi e poi arrivano forme pensiero e poi arrivano entità che poi possono anche tra virgolette, deviarci, per non, non voglio, basta, basta che voi ascoltiate il processo di liberazione per capire di che cosa sto parlando. Quindi, molte persone quando sono negative, negative, negative, negative, negative la chiamano depressione, la chiamano eh, esaurimento. Capite? In realtà, eh, sono queste forze che ti, ti si nutrono della tua energia vitale, quindi tu non hai più le forze per vivere. Quindi, questo riguarda non solo l'operatore di luce, l'operatore olistico, che opera senza protezione e poi non ce la fa più ad aiutare gli altri ma riguarda tutte le persone anche le meno sensibili apparentemente perché ci sono persone che non sentono l'energia e sono depresse è vero o non è vero? Certo. quindi io questo è un invito agli operatori olistici agli operatori di luce eh, perché non provare a lavorare con l'arcangelo Michele questo può essere veramente un, um, veramente un, un grandissimo aiuto e poi è, è, è fritto cioè non lo dovete pagare, l'arcangelo Michele è gratuito, nel senso che aiuta tutte le persone che hanno bisogno di lui, naturalmente eh, gratuito sì, però opera con le persone che hanno intenzioni pure di amore, ci mancherebbe altro, eh, opera solo in nome dell'amore, purtroppo eh, so che ci sono operatori che non la pensano come me, che dicono che siamo nella nuova energia, che tutto è amore, però non è così, perché tu, ricordiamoci una cosa, guardate, è molto semplice il concetto. Einstein diceva energia uguale materia, quindi il nostro mondo 3D, tridimensionale, guardiamo fuori dalla finestra, noi non vediamo tutto amore, noi vediamo qua, soprattutto nelle strade di Londra, barboni che dormono per strada, persone molto povere, persone molto ricche, persone molto felici, persone molto busy, molto nella mente, persone molto stressate, noi vediamo in questo momento stiamo frequentando un corso di inglese a Londra e ci sono persone veramente frenetiche, quindi non è tutto amore, ragazzi. Eh, se energia uguale materia, il nostro mondo materiale è il riflesso dell'energia, significa che l'energia non è tutto amore. Non so se mi sono certo. spiegata bene, quindi per, con una protezione sacra dell'Arcangelo Michele è molto più semplice arrivare alle energie superiori, perché una persona che è stata nella metropolitana e poi si mette a canalizzare senza fare meditazione, preghiera e radicamento, io personalmente non mi affiderei mai a un canale del genere, ok? Io spero che essere stata esaustiva, non so se vuoi aggiungere qualcosa, Alberto? No, io potrei concludere ribadendo ancora per quanto riguarda Michele, perché alla fine è giusto parlare di lui, perché sennò uno parla di protezione come per dire, certo. così, concetto astratto, certo. lui è il punto di riferimento. Diciamo che eh, lo sanno tutti chi è Michele, qual è il problema? Che alcuni... Eh, lo tengono lì come per dire, ah, è l'angelo della protezione, lo usiamo nei casi estremi, in certi esorcismi. Certo. Lui ti può aiutare nel caso estremo, ma a parte che sarebbe il caso di non arrivare al caso estremo. Certo. Ma lui ti aiuta in generale dalle cose più piccole. Quindi... Ehm, è veramente un, un errore non utilizzare, non affidarsi a questo tipo di energia, a questa creatura. Assolutamente. Perché davvero cambia la vita, cioè man mano che tu ti affidi sempre di più eh, entri proprio in un flusso e, e ti senti bene, cioè ti senti pulito, eh, quindi personalmente devo dire che eh, è una scelta assolutamente fondamentale, nel senso che magari uno eh, vuole provare altro, non lo so, non è convinto, però cioè io mi sono reso conto che le altre cose comunque non hanno la stessa efficacia. Esatto. Cioè qui veramente sei nella cosiddetta botte di ferro. Cioè tu comunque a, a prescindere da quello che fai è come proprio se avessi un materasso sotto, una bolla intorno. Cioè sei proprio tranquillo. Non senti energie, fastidi, paranoie, gente che ti guarda. Sei proprio incanalato. Cioè è una cosa veramente incredibile. Io sto notando che comunque di Michele se ne sta parlando sempre di più appare in generale sempre di più persone che magari prima parlavano di altro adesso all'improvviso mettono l'immagine che... non è un caso assolutamente cioè, mm. io vorrei aggiungere anche un'altra cosa Lui, eh, Alberto ha appena parlato di protezione, il fatto che ti senti proprio in una bolla di luce allora Michele protegge non solo l'energia energia uguale materia quindi ci protegge anche nel corpo nella mente, nello spirito e nell'anima in tutti i livelli del nostro essere io ricordo vorrei, vorrei concludere con questo che anni fa prima di stavamo guidando la macchina c'era tanto tanto traffico un amico mi disse che avevamo dei bambini a bordo e mi disse Rossella eh, fai una preghiera di protezione ho iniziato a recitare la preghiera di protezione dell'arcangelo Michele in quell'istante appena prima una macchina ha iniziato a sorpassarci eh, un camion stava arrivando dall'altra parte è stato come un miracolo in una frazione di secondo la macchina è riuscita a rientrare se no ragazzi veramente poteva accadere di tutto e mentre io ho fatto questa preghiera è capitato questo piccolo miracolo quindi Michele può anche salvare la vita non è da sottovalutare care anime infinite sì. ok? bene io vi, vi saluto vi salutiamo e spero che questo video sia stato utile per voi un bacione ciao. a tutti, ciao ciao